Siamo tornati live su Le Fonti TV, il nostro Le Fonti Instant Focus, e allora il nostro approfondimento che ci porta direttamente a fare le con eh, i conti in tasca agli italiani. In realtà facciamo i conti in tasca a tutti noi perché eh, cerchiamo di capire che cosa è successo eh, in, queste, in queste feste, anche in prospettiva di quello che potrebbe succedere con il nuovo anno e eh, con tutte le notizie che ci hanno accompagnato in questi ultimi mesi. Allora, guardate il titolo che è appena spuntato, Feste 2022, a cosa avete rinunciato? è una domanda che eh, vogliamo rivolgere anche a tutti voi se e quanto avete rinunciato eh, a regali a viaggi a spostamenti magari avete come dire risparmiato proprio su, sul cenone della vigilia sul pranzo di natale se per capodanno pensate di fare qualcosa un po più sottotono insomma oppure se eh, la vostra quotidianità natalizia è stata la stessa ehm, intanto saluto alfredo zini perché poi ci sono un po di notizie che voglio leggervi presidente imprese storiche. Alfredo, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e auguri ai telespettatori, insomma siamo ancora in un momento certo, di festa. Certo, certo, assolutamente. Sì, arrivare all'ultimo dell'anno. Quello non ce lo leva nessuno. Eh, peraltro, guarda Alfredo, parto da… stavo banalmente, proprio per iniziare questo approfondimento, ho inserito in un motore di ricerca Natale, spese, italiani, rinunce, le parole chiave, insomma, no? di cui parleremo. E parto e ti chiedo se tu mi, mi confermi questo… Da una notizia che invece potrebbe essere interessante e anche bella, che ti riguarda da vicino, l'online ha stufato, i regali si prendono in bottega, cioè pare che per questo Natale, perché poi c'era anche un altro, ecco qui, la, aumenta la preferenza per i negozi di vicinato, pare che quest'anno si sia manifestata questa preferenza, cioè fermo restando che online si acquista sempre però che abbiano ripreso un po' gli italiani abbiano ripreso un po' l'abitudine di andare nel negozio magari vicino casa nel, nel, nel proprio quartiere è così? sì certo è così perché naturalmente si è stati attenti agli acquisti e quindi è anche più facile guardare, toccare il prodotto e tra due, decidere un po' il prezzo insieme a chi ti consiglia quindi al negoziante, al bottegaio questa è una buona abitudine dopo un po' di anni, anche legati poi alle spese del Covid fatte, i regali fatti attraverso le piattaforme online. È ritornata insomma questa voglia di riavvicinarsi a un negozio tradizionale, come dicevo prima, per scegliere il regalo, ma per dare anche la possibilità in tempo reale, la dico così, di poterlo andare a sostituire nel caso non piacesse. Ecco, queste sono state fatte le scelte, sono delle scelte dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista insomma una scelta oculata e poi che ti permette anche di verificare il prodotto che spesso magari è capitato a casa non corrisponde a quello che avevi scelto sulla piattaforma online. Esatto, poi oltretutto, insomma, eh, sappiamo bene che quando ci mettiamo online è più eh, rischioso, proprio perché no, tendiamo a dire, vabbè, prendo questo prendo quell'altro, magari l'oggettino di qui l'oggettino di là e poi il conto, il conto è, è salato. E, e come hai detto tu, Alfredo, andando eh, a guardare, a osservare bene a confrontare di persona magari si riesce a risparmiare qualcosa Beh questo, questo è importante anche perché ovviamente tutto le, tutti i rincari insomma, hanno messo sotto pressione i negozianti, no? anche qui facciamo un bilancio ehm, da, con l'occhio delle attività commerciali, ecco, poi parliamo invece dei consumatori in generale. Eh, che Natale è stato per i negozi, per le attività? Ma è stato un buon Natale tutto sommato, come dicevamo prima la spesa del cittadino è stata inferiore probabilmente anche alle aspettative, ma sappiamo la grande difficoltà. Sono delle famiglie italiane, così come una degli imprenditori a dover stare dietro ai pagamenti degli ultimi mesi, quelli che sono i costi dell'energia elettrica. Ecco, da questo punto di vista c'è stato un calo dello scontrino, lo, lo si ricordava bene prima, dall'altra parte c'è stata grande soddisfazione, insomma, perché in un negozio vedere entrare gente, comunque dialogare e poter far vedere la propria merce i propri prodotti eh, dal vivo... Fa sì che si, ri, si riaccende un po' la speranza che i consumi possano ripartire in maniera eh, costante. Ecco, ancora, saranno ancora mesi di sacrificio per gli imprenditori naturalmente. Eh, lo ribadisco sempre, ma non è solo l'incasso immediato, ma sono le spese che sono davvero tante e che continuano ad arrivare. Perché cioè, anche questo mese di dicembre è stato pieno di scadenze e quindi. Una dura prova per quelli che sono i costi per gli imprenditori da dover affrontare sia alla fine dell'anno ma anche con l'inizio dell'anno nuovo. Certo, allora guarda un po' quest'altro titolo, intanto aspettiamo sempre anche messaggi da parte vostra se volete dirci cosa avete rinunciato. insomma, senza. Necessariamente invadere troppo il vostro, il vostro privato, insomma, però eh, per, per capire se effettivamente ci ritroviamo tutti in queste considerazioni. Feste 2022, abitudini pre-COVID ma con meno spese. Anche questo è un tema interessante perché Alfredo, allora eh, effettivamente questo è il primo Natale, forse in cui si è tornati alla normalità. No? anche l'anno scorso abbiamo festeggiato, però l'anno scorso c'era ancora un po' di paura eh, in più rispetto ai contagi da COVID. Quest'anno tutto sembra essere tornato alla normalità però con un portafoglio un po' più leggero allora dimmi se ti ritrovi in questi dati che ci aveva fornito altro consumo mm, media gli italiani mm, hanno speso per i regali 212 euro Uh, il budget totale di spesa tra regali vari, viaggi, pranzi e cene e tutto il resto si aggira intorno ai 470 euro a testa. E il 64% degli italiani, che è una percentuale effettivamente molto importante, ha dichiarato che, ha intenzione, uh, che aveva intenzione, quindi di fatto credo che sia nata così, di spendere meno dell'anno scorso, cioè quindi molti hanno detto: Beh, no, eh, ok, tutto normale, però eh, farò, insomma, eh, risparmiamo un po' tutti. è così cioè, ti ritrovi un po' in questi numeri? Certo, poi insomma le, le statistiche sono sempre difficili. Noi magari certo, come certo. questo, abbiamo altri, altri dati. Comunque tendenzialmente è così: si è speso meno sia per i regali che per il pranzo e il cenone della vigilia eh, di Natale. Eh, si spende meno anche perché, come è successo negli ultimi anni, si vanno a trovare parenti, ci si ferma a casa loro anche per stare qualche giorno fuori. Ecco, diciamo che il tema è quello di non rinunciare a fare una gita fuori porta, ecco la dico così, per qualche giorno, ma poter insomma riniziare a vivere, che è un po' quello che ci è mancato negli ultimi anni e quindi sicuramente la spesa di viaggi, anche se il consumatore, il turista rimane in Italia, come dicevo prima, a casa di parenti e amici, un po' meno sugli alberghi, un po' meno sulle strutture ricettive, perché naturalmente c'è stato qualche aumento dettato appunto dai costi delle materie prime e dei costi dell'energia. E quindi l'italiano non rinuncia, ma comunque eh, vuole andare via a riposarsi per qualche giorno a staccare la spina, un po' come si dice qua a Milano. Esatto. Poi, una buona ripresa, eh, scusami, finisco due sì, secondi: sì. c'è una buona ripresa a parte dei turisti stranieri che ritornano in Italia, frequentano le città d'arte, anche Milano in questi giorni, insomma. Vediamo che molti sono i turisti stranieri che vogliono viaggiare, vogliono vedere, vogliono vedere le bellezze del nostro paese e naturalmente anche consumare il cibo italiano e il vino italiano che sono due punti di forza per la nostra economia ecco diciamo che infatti rispetto agli altri anni parlavamo di abitudini pre-covid eh, chiaramente si sì, sono rimessi in moto tutti i meccanismi di viaggio chiamiamoli così no? quindi chiaramente le persone riescono a spostarsi di più e quindi ancora più persone arrivano da noi ecco che poi peraltro con altri numeri ritroviamo quello che ci raccontava Alfredo Zini il 69% degli italiani eh, è complice anche il fatto che a Natale si sta in casa con i familiari partecipa anche quest'anno a pranzi o cene con amici e parenti in casa, un italiano su tre al ristorante e il 23% appunto, degli italiani eh, ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza fuori città rispetto al 10% del 2021, ecco qui si vede proprio la differenza rispetto a quanto dicevamo cioè l'anno scorso il 10% ha deciso di viaggiare e quest'anno il 23%, magari anche solo con qualche giorno insomma non necessariamente... La, la classica settimana bianca o di più che si faceva un po' di tempo fa eh, su, per quanto riguarda i ristoranti ti ritrovi anche su questo visto che tu sei un ristoratore Alfredo sì è cambiato, è cambiato il modo di consumarlo dicevamo prima diciamo che questa, questi turisti stranieri nella città di Milano che eh, a volte non sono eh, C'è anche un turismo di vicinato, la chiamo così, insomma, eh, gente che arriva a Milano che magari prima decideva anche di andare in montagna, visto che i costi purtroppo delle attività invernali hanno avuto un aumento abbastanza consistente. Eh, I turisti e quindi i nostri concittadini, insomma lombardi, arrivano a grande città, arrivano a Milano a fare eh, la città fuori in porta, una volta si faceva il contrario e quindi frequentano eh, i ristoranti. Naturalmente trend è, è altalenante nel senso che c'è molta più offerta e quindi anche un consumatore vuole provare le diverse eh, tipologie di cucine. ecco e quindi eh beh, anche da questo esatto. punto di vista di giorni si lavora di più, dei giorni di, di meno ma i conti si tirano a fine mese insomma oggi addirittura andiamo su quello che è il trimestrale anche noi stiamo ragionando un po' come come l'industria no? non, non si lavora più eh, la giornata non si fanno più conti sulla giornata ma anche noi eh, certo. insomma, abbiamo previsto i bilanci a trimestrale. ma ovviamente poi per capodanno ci sarà anche un po' più di movimento no a Natale come dicevamo si tende a stare più in casa quindi comunque ci no. si muove ci si muove no. meno eh, Alfredo bisognerà sì. capire eh? sull'ultimo dell'anno ah. ancora siamo in una fase di di, di pensare, ecco la dico così, nel senso ah, che no... grandi prenotazioni non ce ne sono. Ecco, volevo I chiederti grandi... questo, quindi perché poi, eh, allora, sai, bar... che, credo che poi sia anche una, una considerazione superficiale. Spesso si dice: Ma come c'è la crisi, eppure è già tutto esaurito per Capodanno? Tu mi stai dicendo che non è così, ma sai, dipende dai tipi di locali, nel senso che i giovani comunque tendenzialmente escono, i cinquantenni certo. spesso e volentieri si ritrovano. Eh, in casa comunque a festeggiare o, o vanno al ristorante ma sanno benissimo di poter trovare ancora eh, dei posti disponibili e quindi stanno un pochettino decidendo cioè eh, dipenderà anche molto dal tempo no? in questi giorni stiamo vivendo delle temperature anche da questo punto di vista anomale e quindi probabilmente la gente potrà decidere anche all'ultimo momento se spostarsi eh, visto che comunque ribadisco la disponibilità nelle case ma anche in tanti ristoranti al momento c'è. Cioè. Ok, senti Alfredo, ti faccio questa domanda, poi passiamo al prossimo titolo. Onestamente parlando, i prezzi sono lievitati tanto, cioè per andare a mangiare al ristorante a Capodanno, per andare, che so, nei locali, ovviamente tu non hai i prezzi di tutti, però in generale, e sappiamo che eh, chiaramente se sono aumentati è per la situazione eh, delle bollette, eh, in primis eh, a cui siamo a cui ormai ci siamo quasi abituati in modo amaro, lo dico. Ma insomma, sono aumentati tanto i prezzi? Ma sì, diciamo che eh, tendenzialmente eh, abbiamo aumentato dal 5 al 10% mm. a seconda de delle tipologie. Naturalmente eh, siamo stati contenuti gli aumenti, eh, sarebbero stati più alti per applicare tutti quelli che sono stati gli aumenti delle materie prime e dei costi dell'energia ma non potevamo naturalmente anche noi tagliarci le gambe. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo, dobbiamo tenere una clientela utilizzata o di attirare la clientela proprio per non far chiudere delle aziende che magari sono sul territorio da molto tempo o aiutare quelle che magari sono entrate anche nel mercato nell'ultimo periodo. E quindi gli imprenditori hanno tenuto diciamo così, la, la barra dritta certo. per stare sul mercato per cercare di rimanere appunto vicino alle famiglie per, per anche contribuire a una ripartenza dei consumi. Beh, no, insomma poi se, se tu ci dici che poi dipende dalle attività eh, dai locali eccetera ma ancora si sta pensando cosa fare eh, non conviene appunto per gli imprenditori stessi alzare troppo i prezzi no? eh, perché altrimenti poi magari le persone potrebbero decidere di passarlo a casa magari invitando qualche amico allora il promessi della medaglia però no? nel senso che che tengo i prezzi bassi, poi magari non lavoro, eh, lo e so. quindi non ho l'incasso per pagare quei costi. Che certo, no, no, no, no, la situazione è complicata. va tenuto in considerazione. La, la situazione è molto complicata e chiaramente per tutti, perché eh, chi si deve scegliere cosa fare senza eh, spendere troppo e anche chi offre un servizio deve appunto equilibrare quello che hai giustamente detto tu. Allora, guardate qua che cos'è accaduto quest'anno, e adesso vi do qualche indicazione maggiore, Natale Capodanno è corsa ai prestiti per viaggi e regali allora siamo partiti proprio da, da, dalle rinunce, no? tutti noi abbiamo dovuto probabilmente rinunciare a qualcosa anche solo, cioè, probabilmente ci è venuto anche spontaneo senza troppo stare a riflettere su cosa volessimo eh, diminuire a livello di spesa cioè eh, abbiamo risparmiato, però eh, ci sono delle, delle cose, per esempio, eh, anche um, prima di Natale, nelle settimane precedenti, abbiamo detto però al Natale gli italiani non vogliono rinunciare in toto. No? E allora il 18% degli italiani tra i primi di novembre e metà dicembre ha chiesto tra i 1.000 e i 3.000 euro di prestito proprio per far fronte alle spese legate ai regali e ai viaggi. Quindi due cose che non si vogliono eh, perdere. Eh, beh, non dimentichiamoci che oggi chiedere un prestito costa anche di più a causa del rialzo dei tassi di interesse, però, insomma, eh, Alfredo, anche qui chi non poteva permettersi evidentemente delle spese ha dovuto farlo per forza. Sì beh certo, diciamo che io vedo il chiaramento pieno, no? nel senso che, comunque, chi va a chiedere un prestito alla eh, garanzia, tra virgolette, di poterlo restituire. E quindi vede una prospettiva positiva nel proprio futuro. Dall'altra parte, insomma, eh, se ci penso, è abbastanza, ma questo è un trend degli ultimi anni, di andare a chiedere dei soldi per poter stare bene, ma fa parte anche della nostra vita. Insomma, vuol dire che, le che i costi, da un certo punto di vista, come dicevamo prima, aumentano e quindi con quello che era la tredicesima, che era eh, diciamo, eh, il salvataggio per le spese extra del periodo natalizio, oggi non c'è più e quindi la gente ricorre a una tredicesima aggiuntiva che naturalmente deve restituire. Eh, però, insomma, eh, come dicevo, c'è la prospettiva di poterla restituire e c'è la prospettiva di rilanciare i consumi, quindi un plauso anche a questi italiani che sono andati a chiedere questo prestito per naturalmente stare bene in questi giorni di credito assolutamente sì è vero c'è il doppio la doppia analisi di uno, stesso, di uno stesso concetto che è quello che appunto stavamo valutando cioè è vero che se si chiede un prestito vuol dire che non si ha eh, liquidità magari o meglio si vuole mantenere la liquidità per altro però appunto se si chiede un prestito si ha anche l'idea di poter affrontare una spesa dilazionata ovviamente però eh, affrontarla eh, piuttosto che non farla proprio, no? quindi questo sicuramente aiuta, poi tu citavi la, la tredicesima, beh eh, anche qui era stato già un po' eh, stabilito che la tredicesima sarebbe servita a pagare proprio le bollette e i rincari che, che hanno interessato questi ultimi mesi, per chi ce l'ha, eh, per chi non ce l'ha invece ovviamente eh, i risparmi sono stati penalizzati infatti l'altra notizia che ci segnala l'Ocse tra le altre, eh, la capacità di risparmio medio sui redditi in Italia sta calando per effetto proprio della crisi economica cioè sono stati bruciati e ne parleremo peraltro tra poco con Giancarlo Marcotti, sono stati bruciati 50 miliardi di risparmi solo per il, calo, per il caro energia, insomma Alfredo, eh, abbiamo detto tante cose, abbiamo dato tante notizie però tutte poi convergono in un'unica strada, in un'unica direzione come inizierà questo 2023? Che cosa ti aspetti da un punto di vista eh, di attività, chiaramente? Ma innanzitutto mi aspetto che venga approvata questa manovra finanziaria per dare un po' di respiro sui costi dell'energia e quindi questo sarebbe già un fatto super positivo. Dopodiché mi auguro che tutto quello che ci siamo detti, la, la voglia di ripartire, la voglia di stare anche in giro a consumare a stare bene possa aiutare le imprese anche ad assumere perché poi non dimentichiamoci che il numero voglio dire, dei disoccupati in Italia e quello che, si, che ci sarà in previsione nei prossimi mesi sull'abolizione del reddito di cittadinanza dovrà far sì che insomma si, si aumentino i posti degli occupati Ecco, questo lo potrà fare solo la politica con delle azioni che vanno in direzione proprio di aiuto contributivo a favore degli imprenditori che hanno la voglia naturalmente di ripartire senza interruzioni e con l'abbassamento appunto dei costi vivi, dei costi che, ci, che, che, che quotidianamente insomma affrontiamo. Questo credo che sia il miglior augurio per gli imprenditori. Avere la certezza di poter lavorare in serenità, in tranquillità sapendo quelli che saranno poi le scadenze fiscali e con una riduzione dei costi fissi. Esatto, peraltro eh, l'Italia è tra gli ultimi stati dell'Unione Europea per tasso di occupazione e non solo, anche per stipendi eccetera quindi ci auguriamo insomma che questo perché poi si parte da qui no? per pensare a una ripresa Alfredo perché c'è poco da fare altrimenti che, che ripresa sarebbe sarebbe solo eh, così apparente speriamo che un po' con tutte le forze messe insieme insomma, si dice che l'Unione fa la forza siamo un po' retorici forse in questa ultima parte del, del blocco però di, di fatto si tratta di questo perché in una situazione economica come quella che abbiamo vissuto nel 2022 bisogna pensarla eh, per forza così Alfredo Zini, grazie, naturalmente ti auguro un buon inizio 2023 e ci sentiamo presto per altri bilanci sulle fonti tv, grazie mille. Grazie a voi e ai telespettatori che ci hanno seguito. Grazie, buon, buon, lavoro. buon lavoro, speriamo per tutti, buon anno. E allora tra poco ripartiamo da queste considerazioni che abbiamo fatto, uniamo un po' la macroeconomia e la finanza con Giancarlo Marcotti nella nuova puntata del fatto di Marcotti e insomma eh, mercati finanziari da una parte, situazione reale, economica, delle famiglie e delle imprese dall'altra dove stiamo andando a tra poco.